Ranagito, ranagito, dove sei? Sono qui, sono qui, tu come stai? Paperagito, dito, pape dove sei? Sono qui, sono qui, tu come stai? Coniglio dito, coniglio dito, dove sei? Sono qui, sono qui, tu come stai? Un solito, un solito, dove sei? Tu come stai? Panda Pandarito, dove sei? Sono qui, sono qui, tu come stai? Questa è la mano destra della famiglia di tuoi animali cantata dai bambini. Ora. Ippolito, ippolito dove sei Sono qui, sono qui, tu come stai? Ippolito, dito dove sei Sono qui, sono qui, tu come stai? Maiale dito, maiale dito dove sei Sono qui, sono qui, tu come stai? Cadito, cadito, dove sei? Sono qui, sono qui, tu come stai? Cane dito, cane dito, dove sei? Ma, cane, dove sei? Cane, perché non arriva il cane dito? Eh, fattore, fattore, ho combinato un pasticcio, ho lasciato aperto il cancello della fattoria e il cane è scappato. E eh va dai, non ti preoccupare, senti facciamo una cosa, cosa ne dici se il cane dito lo fai tu?